Amadou e Marian La Confusion magica di Mamma Africa. La Confusion è il non atteso album di Amadou e Marian Il duo del Mali nominato ai Grammy Award, in uscita il 22 settembre su Because Music. Insieme a Fila ou Bessame, l'album include anche il singolo Bofou Safou, definito da Stereo Gum il funk, il funk totale. Nientaltro che il fung. Amadou e Mariam hanno di recente pubblicato l'ep Bofous Afou su Because Music. L'ep include i primi singoli della Confusion, appunto Bofous Afou e Filaou Bessame accompagnati dai remix della titla e track dell'epa opera di Fatima Yamaha, Africa in 808, Enrique Schwartz e tanti altri. Il termine bofousafou è di origine bambara, la lingua ufficiale maliana, ed è un soprannome dato ai giovani uomini che senza farsi molti problemi preferirebbero danzare invece che lavorare. Questo è il pensiero del duo sull'ep, ci piacciono davvero i remix realizzati per l'ep. Ascolti la nostra musica in una forma diversa che è una cosa grandiosa. Tutti e cinque i remix riescono a cogliere l'essenza della nostra canzone spingendo gli elementi afro-pop ed elettronici ancora oltre. Tracklist. Diarra. 27 settembre, La Belle Electrique, Grenoble, France. 28 settembre, Festival de Tonation Now Club, Besancon, France. 13 ottobre, Muzet Gbube Indoven, Eindhoven, Netherlands. 14 ottobre, Melkweg, Amsterdam, Netherlands. 15 ottobre, Annabel Kafe and Pop Podium, Rotterdam, Netherlands. 16 ottobre, De Oosterpoort, Groningen, Netherlands. 04 novembre, Tetroxi, London, Hook. Amadou e Mariam si sono incontrati nel 1975 mentre frequentavano l'institute Forio und Blind a Bamako, dove ogni anno continuano a fare un concerto in beneficenza. Influenzati dai dischi di Jimi Hendrix e dei Pink Floyd così come dalla musica tradizionale africana, la coppia ha iniziato a lavorare come duo nel 1983. Il loro passaggio dai palchi di world music ai festival rock come Adliner inizia nel 2005 con l'album di Manche a Bamako prodotto da Manu Shao che risulta essere uno degli album africani più venduti della storia. Negli anni recenti, Amadou e Mariam sono stati in tour con i Coldplay e gli U2, hanno suonato con i loro eroi musicali David Gilmour e Johnny Mari. Hanno anche suonato al concerto per il premio Nobel per la pace in onore di Barack Obama e hanno suonato alle cerimonie di apertura delle ultime due Coppe del Mondo di calcio della FIFA. Manu Shao e Damon Albarn hanno prestato il loro talento per produrre alcuni dischi del duo. Amadou e Mariam hanno inoltre lavorato coi nomi più innovativi della musica rock contemporanea tramite il progetto di Albarn Africa Express e anche con altri progetti culturali trasversali come la Freak Ship.